Sono Laura Antichi, vi voglio eh, presentare oggi Flipgrid, prima vi farò una presentazione statica e poi andremo a vedere come lavorare con questa applicazione utilissima nella didattica eh, di normale e eh, quella a distanza. Quali sono le caratteristiche di Flipgrid? Innanzitutto è possibile utilizzare una versione free. È un ambiente didattico di lavoro in cui discutere socialmente usando video di breve durata, accessibile da multi device, Android, iOS, PC. Prima, con la versione free era permessa una discussione soltanto, grid, con illimitati topic. Ora sembra che l'applicazione renda possibile la creazione di più grid. In questo modo, con eh, ogni nuova grid, si possono creare le classi. Si condividono con Grid brevi video come post e risposte. Nell'applicazione è integrata utilmente la fotocamera. È un social learning. Come si accede? Il docente accede con un account per educatore. Si può accedere con un account Microsoft se la scuola ha Office 365. Oppure con un account G Suite se la scuola ha un account G Suite for Education. Si creano quindi le eh, eh, cosiddette eh, grid, che sono, possono essere le classi, possono essere degli argomenti eh, generali, e andando in Add a New Grid. Ogni uh, grid regola gli accessi uh, a, a degli studenti. Se abbiamo, una uh, come vi dicevo prima, un Microsoft o, o Google uh, School Mail, possiamo accedere eh, quindi a school Mail, oppure attraverso l'id degli studenti noi andiamo qui in questa interfaccia a creare del, manualmente degli id degli studenti possiamo anche uploadare un csv file e eh, creare una lista degli studenti che entreranno con il loro id eh, questa potrebbe essere anche una funzione utile se non si possiede un'email della scuola. E qui c'è scritto che non dovrebbe essere possibile creare degli student, perché dice not for EU, ma in realtà io li ho creati tranquillamente. Oppure possiamo... Anche creare il grid type attraverso una Public PLCS e quindi eh, attraverso una forma pubblica. Le grid hanno un codice FLIP che può essere costituito da numeri e lettere, lo vedete qui. Si può condividere con gli studenti il FLIP code o-U-R-R-L uh, U, uh, U, creata dal flip code che vedete eh, qui sotto. La creazione mh, di, eh, di un topic eh, è molto interessante perché sono gli argomenti, si possono creare tutti gli argomenti che si vogliono con add new topic all'interno di una uh, uh, grid. I topic sono argomenti di discussione che possono riguardare micro contenuti disciplinari e possono essere uh, moderati. Gli studenti sono invitati ad inviare i loro video usando smartphone per rispondere ai topic in un tempo assegnato e con un mini video. Si collegheranno tramite mail della scuola o mediante ID. L'utilità di Flipgrid. Tutti gli studenti di ogni ordine e grado possono accedere per interagire, creare idee nuove. Usano i loro device. È utile nella Flipped Classroom Online per riscaldare il clima di un'attività da intraprendere o in svolgimento o svolta al fine di produrre alcune riflessioni situate e visive. È caratterizzata da alta comunicatività e interazione a distanza. Ora ci... Eh, colleghiamo a Flipgrid, eh, scriviamo nella casella di ricerca di Google Flip eh, Grid e eh, andiamo in eh, Flipgrid, mh, la prima, eh, il primo risultato che ci viene restituito dalla ricerca. Ecco, questa è l'interfaccia, come vedete. E uh, qui ho un, uh, la possibilità noi faremo il uh, login op oppure il sign up attraverso uh, l'educator uh, le, uh, uh, login e il, volevo dire io creo uh, con un altro account così per farvi vedere come si fa eh, il uh, un nuovo a Flipgrid quindi vado in Educator Sign Up ecco e, um, e uh, vabbè, mi ha fatto entrare con eh, il mio vecchio account è lo stesso eh, e qui eh, vedete che avete mh, a disposizione comunque la possibilità di creare delle grid. Io ne ho eh, creato già eh, tre, eh, si diceva che se non se ne poteva creare più di una, in realtà eh, forse hanno sbloccato e, e hanno dato l'opportunità all'applicazione di eh, crearne molteplici. Come vi dicevo è molto significativo questo perché eh, ci permetterà di eh, creare Diverse, eh, ad esempio, le nostre classi. Potrei infatti ehm, per creare una nuova grid, add new grid. Ecco, e eh, il, ecco, qui metto il nome della classe: add new grid. Il nome della classe, ad esempio, potrei mettere eh, prima le grid che ho creato si chiamavano eh, didattica, formazione, eccetera, eccetera. Qui eh, metto esempio il nome della classe, classe quinta, questa è la eh, grid, e adesso mi dice se eh, voglio che gli eh, studenti usino una, un, uno school email... Eh, oppure eh, se sì, gli studenti accederanno attraverso uno student ID o se è un, pub un public eh, eh, degree. Allora vediamo con school mail, posso fare anche school mail eh, preferisco fare uno student ID. Poi eh, mi dà il eh, create flip code e quindi mh, questo è il mio eh, flip eh, code che servirà per eh, mh, collegarsi alla, eh, alla griglia. È andata via, vabbè, prendo una che ho, eh, va bene, facciamo una nuova classe quinta, Pinta. ma temo che non me lo faccia creare okay. Vado allora in Next e um, mi dice di uh, creare lo uh, student ID attraverso o, o la, un template che posso scaricare oppure manualmente, ad esempio metto Lina, il nome, lo creo, adesso ne creo alcuni Lina last name mettiamo giusti student ID metto giusti next e faccio add vedete che mi compare il nome di Lina poi faccio Angelo metto un altro Palla Student TV metto Palla potrei mettere qualsiasi altro nome Ad ok dopo li posso anche muovere se non mi vanno bene um, creo un altro Alice Last name Vita la chiamo vita e faccio add e vado così di seguito quindi ho, ne ho creato adesso eh, tre ma manualmente posso creare tutti gli eh, id degli studenti della, della classe Va, vado in next ok e, e qui posso eh, eh, quindi Print, stampare la student list oppure stampare anche individualmente la, il, il, il CVD identificativo dello, dello studente. Ok. Ecco, è utile la print student list per mandare poi il l'id agli studenti ecco lance la, my grid ok e dice che uh, le, la grid è stata creata quindi vado a copiare il mio uh, Flipgrid grid uh, il flip grid code copy vedete che lo posso comunque embeddare, copy, eh, copiare l'embed eh, per mettere nei siti, eh, eh, condividere con, eh, con eh, Microsoft Teams, con In Classroom, o, eh, oppure eh, eh, condividere eh, per eh, ricordare. Allora, Go to your grid a questo punto faccio copy magari mi può servire go to your grid e qui uh, ho creato compare la grid della, della mia classe vado a mm, eh, modificare la grid attraverso eh, la, la penna ok il, vedete allora il grid name classe quinta, ho il uh, flip code della mia classe, ho la tipologia eh, che ho scelto perché possono accedere gli studenti, posso anche cambiarla, ad esempio metto uh, school email, potrei anche volerla cambiare. E uh, qui allora dovrò mettere il dominio del, della scuola, mettiamo eh, chi si chiami eh, liceo dopo lo cancello per farvi vedere, omero speriamo che non esista, omero.edu.com eh. non so.com. Ecco, e faccio l'invio e quindi tutti gli studenti che sono eh, al liceomero.com eh, inseriti in una, ad esempio in una classroom o eh, che hanno un account eh, della scuola potranno accedervi. Ritorno al Student ID che mi sembra oltretutto piuttosto comodo comunque è utile per inserire degli studenti da, se non avete la, un account Microsoft o un account G Suite for Education e, e quindi eh, vado avanti a vedere che cosa eh, devo spuntare eh, innanzitutto le, not eh, le notifiche se voglio eh, le notifiche giornaliere settimanali eccetera eccetera La, se permettere agli studenti di uh, ricevere notifiche lo possiamo anche mettere quando un nuovo topic viene creato possiamo quindi attivare questo eh, tasto permettere agli studenti di uh, fare il download e, e, e di condividere e lo stato della grid è attivo va bene e uh, ben, uh, l'option language eh, no, bisognerebbe cambiarlo lasciamo così e qui ho la possibilità di personalizzare con la copertina della, della mia immagine eh, facendo un, trascinando un'immagine un posso usare quelle di default oppure eh, se trascino dalla mia cartella ma non so se le ho qua forse qui un'immagine dalla mia cartella da, eh, dalle mie immagini insomma ecco, trasciniamo questa, vediamo se me la mette, ecco mi chiede il crop, ok, va bene, adesso eh, mi ha eh, inserito la mia immagine ma potevo usare anche quelle che per categoria mi vengono offerte dall'applicazione eh, dalla, dall e poi vado, posso cancellare questa grid se non ho deciso che non la voglio più fare, oppure update grid e vedete che ho il, il, la mia grid con l'immagine di partenza. Adesso vado in add new topic, cioè vado per la classe a implementare un nuovo uh, topic un topic quindi vado in add new topic lo, lo chiamo ad esempio uh, recensione um, posso eh, regolare il tempo della recensione dei miei studenti, eh, e non so, un minuto e 30 secondi è molto poco, eh, anzi invece di recensione fa, eh, metto presentati, così facciamo prima, presentati, e eh, qui eh, un Minuto e 30 secondi sono molto pochi. Sceglierò magari 5 minuti, il massimo sono 10 minuti quindi: 5 minuti. Qui, ad eh, a question, quindi chiedo ai miei studenti: eh, potete presentarvi? Bene. Poteva comunque eh, riguardare anche un argomento eh, disciplinare, eh, eh, quindi eh, eh, posso anche aggiungere eh, qui, ad esempio, potrei anche aggiungere eh, un, un, un video eh, di posso eh, che faccio ora oppure un, delle risorse, delle immagini o risorse o dei emoji da eh, internet, quindi avete la possibilità di mettere diverse cose, ad esempio se avessi chiesto una recensione eh, naturalmente avrei presentato magari un video eh, o un libro o l'immagine di un libro da recensire. Eh, eh, qui mi correggo e metto eh, potete presentarvi con un mini video della durata max 5 minuti Così potrebbe essere ad esempio all'inizio dell'anno, l'inizio all di uh, qualche cosa di, di particolare. E, e qui eh, posso registrare io un uh, video e dire eh, buongiorno, sono la vostra professoressa. Eh, volevo chiedervi se uh, potete uh, presentarvi. Ok e qui eh, mi dice che io ho eh, dieci minuti per eh, presentarmi e, e, e, e quindi posso anch'io mandare un... Eh, ecco, adesso. Eh, buongiorno, potete eh, lasciare un video qui per presentarvi ai vostri compagni? Next. Ecco, adesso. Eh, buongiorno, potete... Eh, lasciare un video qui per presentarvi ai vostri compagni ecco next, next. Next. next ecco questo posso anche mm, eh, fare un selfie ecco questo va bene lo... next lasciare un selfie e vedete eh, che eh, mi dice che ho eh, eh, completato questo quindi mm, eh, ecco loro risponderanno naturalmente adesso questo eh, con eh, risponderanno a questo video questo non mi piace questo va bene lo stesso e uh, quindi ho creato, uh, create uh, topic, ok, e uh, questo è il uh, flip grid, l'indirizzo uh, del topic. E quindi metto all send, se voglio mandarlo a, a tutti oppure. Eh, faccio share QR code e eh, posso eh, quindi inviare ai miei, ai miei studenti il QR code ok quindi una volta che ho eh, creato il topic eh, ripeto eh, qui avete nel, il flip code il posso anche mm, il, invitare il mm, eh, come eh, topic we, eh, guest, share. Quindi share presentati, quindi mando il codice e eh, posso eh, mm, registrare comunque record un uh, una risposta posso qui editare naturalmente il eh, topic vado nelle eh, mh, nelle mie grid e eh, vedo eh, comparire una quarta grid che è questa che abbiamo appena eh, creato quindi mh, il i nostri studenti eh, poi eh, risponderanno eh, quindi record response con una risposta al eh, video presentandosi ok vi faccio vedere Ad esempio, avevo creato un altro uh, topic che si chiamava didattica ed era questo uh, sulle uh, competenze, e ecco, questo era eh, anche questo era un uh, topic interessante, avevo messo qui al posto del uh, mio selfie, avevo messo. Una, un, un video sulle uh, competenze che uh, dovevano essere eh, questo video doveva essere commentato e su questo bisognava riflettere ok quindi eh, ritorno nelle My Grid e eh, è, è molto è molto interessante utilizzare quindi questa applicazione di Flipgrid per interagire con le classi su dei micro argomenti disciplinari. Vediamo ora come lo studente possa accedere eh, attraverso un QR code all'applicazione per poter rispondere. Ad esempio, io eh, ho mandato, il, ho fatto il download e inviato agli studenti, ad esempio, il QR code della, del topic presentati. Lo studente, dal suo dispositivo, che uh, può essere uno smartphone o un iPad, no, si uh, collega, scannerizza il codice, Ok, vedete, e uh, il codice riporta eh, immediatamente, il QR code eh, porta... Eh, eh, direttamente all'interfaccia, all lui si collega con al, ad esempio il suo ID. Uno degli ID era Vita. Vita, ok, let's go. E vedete che uh, Vita si è uh, collegata e, e con il più risponderà o response alla richiesta di presentarvi con un video, con un mini video della durata di massimo eh, 5 minuti. Ora al eh, posto di vita rispondo io e eh, mi dice, va bene, open up, ok, se si apre, ecco, ehm, I, I am in questo caso students. Eh, permetti il uh, microfono e mh, della camera al microfono ok vorrebbe accendere la fotocamera ok ecco che eh, posso eh, registrare ciao a tutti mi presento sono vita vi lascio vado ok e eh, quindi eh, potrebbe anche fare uno snap e vita quindi eh, è disposto facciamo il selfie di vita va bene via yeah. submit video uh, preparing ho uh, video di alice vita e eh, mi dice eh, o di eh, condividere il video, download il video oppure di eh, ritornare alla grid, return grid e quindi mh, Alice come vedete ha, ha risposto. Ecco questa, e eh, vabbè lì eh, si vede rovesciato, ma poi nell'interfaccia eh, si eh, vede giusto, infatti lo andiamo adesso a eh, vedere nell'interfaccia. Nell Presentati, allora, era il e vedete che Alice Vita ha risposto e eh, vabbè vi ho fatto vedere dall'iPad attraverso un'operazione un po' tor tortuosa e, um, e quindi eh, vedete che ciao a tutti. Presento vita. Ecco, vedete che il, il risultato il risultato della risposta ok va bene è macchinoso da dimostrare utilizzando le doppie funzioni adesso io questo lo rimuovo e quindi delete response delete va bene perché ecco oh, eh, l'ho tolto dalla discussione bene questo è tutto arrivederci